Ciao a tutti! Oggi prepareremo i golosini nutella e mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa, più il tempo di riposo in frigo. Gli Ingredienti sono mascarpone, panna fresca messa in congelatore 45 minuti prima di iniziare la ricetta, zucchero, pavesini al cacao e nutella. Diamo il via alla ricetta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 Togliere dal boccale 25 g di zucchero a velo e metterli da parte in una ciotola e il resto lasciarlo nel boccale. Abbiamo lasciato nel boccale 25 g di zucchero, posizioniamo la farfalla spingendola bene a fondo, versiamo la panna. E la facciamo montare senza impostare il tempo e senza misurino a velocità 3,5 fermiamo il bimbi la panna è ben montata mettiamola da parte in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale, riposizioniamo di nuovo la farfalla, versiamo il resto dello zucchero a velo. Aggiungiamo il mascarpone. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. E azioniamo il bimbi per 50 secondi, a velocità 3. Rimuovere la farfalla e trasferire la crema di mascarpone nella ciotola con la panna. Amalgamiamo delicatamente, trasferire la crema in una sac a poche con beccuccio largo e trasferire anche la nutella in una sac a poche. Dopo aver riempito le sac a poche con la nutella e la crema al mascarpone adesso andremo a formare i golosini. Sorrapponiamo i due pavesini e completiamo decorando con altra nutella. E proseguiamo così sino al completamento degli ingredienti. golosini, nutella e mascarpone. Si conservano in frigo fri fino al momento prima di servirli. Grazie e alla prossima ricetta.